Ci stanno le tigre online chi uh, che condividi uomo che non basta mai Ma uh, Maxi Mi uh, sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Sta a giocare, non si salto E ombre, matalo, matalo uh, Camperon dietro la crew uh, Devi iscriverti al canale MaxiMix su YouTube uh, Serviti tutto e di più uh, Forza fallo pure tu Perché uh, con le tigre di Roma stare sempre un passo in più Round and round we go Losing control I keep telling myself But I don't wanna let you know strangers on the run, looking for something, chasing the sun. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e questo è il glitch dei soldi del cannone orbitale da fare da soli ragazzi Allora, avete visto qualche genialoide che ha commentato all'inizio video, addirittura che hanno tolto l'opzione di cambiare i completi Ragazzi, fermi tutti, questa mi mancava La Rockstar che toglie l'opzione di cambiare i completi Ragà, ma non è che sei un po' rincoglionito te, no? C'hai pensato che magari sei rincoglionito ma Prima di de dammi del pezzo di de merda a me Guardate allo specchio A me come a tutti gli altri youtuber Guardati allo specchio perché fai schifo Comunque si sì, Continuiamo con il glitch Continuiamo Avete visto la data di oggi Vi faccio vedere i miei soldi 1.323.580 E quando farò il glitch Saranno 1.324.000 80 ok perché sto andando a farlo in sessione privata quindi con il colpo da 500.000 per fare il glitch ragazzi abbiamo bisogno di alcuni completi o un completo solo l'importante è che ci faccia comparire il bollino arancione in basso a destra ragazzi quindi ci avviciniamo al can cannone orbitale ci cambiamo di vestito uno qualunque, io qui ho fatto il defilet, però insomma potete metterne uno qualunque e quando ci comparirà il bollino arancione in basso a destra potremo premere la freccia a destra per avviare il cannone orbitale quindi a questo punto una volta dentro il cannone orbitale ragazzi che cosa dobbiamo fare? dobbiamo selezionare il colpo in questo caso da 500.000 perché sono in privata non appena ci scala i soldi come avete visto non appena mi ha scalato i soldi avviate il lettore multimediale semplicissimo ragazzi dopodiché tornate in game come avete visto dai passi e dopo andate in eh, verifica connessione internet ragazzi è semplicissimo dovete comparire e andare in game solo per far comparire il messaggio ma dovete essere rapidissimi ragazzi una volta fatto tutto questo passaggio fate la verifica della connessione e tornate in game niente di più semplice ragazzi il glitch funziona perfettamente ho letto boiate assurde sotto il video non l'ho girato perché non avevo tempo di girarlo alla fine ho deciso di girarlo io e voglio vedere che cosa cambia girato da me o girato da qualcun altro spiegato da qualcun altro comunque il metodo è quello ragazzi non cambia quello che vi voglio dire se mezza community continua a portare questo glitch probabilmente un motivo ci sarà non è che sono tutti fake nella community degli youtuber io ho scritto pacciato ragazzi perché mi avevate veramente sbrindellato i coglioni spappolati i coglioni e quindi ho scritto patchato infatti c'è scritto anche in un commento ho scritto patchato perché non mannava più de desentibili come vedete ragazzi mi ha dato i soldi ok allora adesso andrò a ripetere il glitch adesso vi faccio vedere anche la data ok ragazzi così giusto per regolarvi con i tempi anche del video insomma no? vedete che quindi una volta che siete qui ragazzi dovete ripetere il glitch io questa volta ve lo faccio vedere in maniera sbagliata come non dovete farlo cioè con la lentezza con l'artrite alle mani non lo dovete fare questo glitch se avete l'artrite alle mani a 12 anni lasciate lo star, sto glitch non lo fate né per voi se non riuscite a fare i glitch non li fate non so per voi è inutile che state a commentare sotto agli youtuber non va è un fake ma magari siete voi i fake che siete buoni a fan cazzo, ci avete pensato? Pensateci, pensateci. Allora ragazzi, vi faccio rivedere i soldi che avevo, diciamo che ho preso insomma, giusto per farvi vedere, per far vedere al signorino che ha lasciato nel commento, che ha detto che ha buttato 3 milioni e mezzo nel cesso, che i soldi non si buttano, Ok? Ok? Fino a qui ci siamo. Io adesso vado a fallire il glitch intenzionalmente, ragazzi. Lo vado a fallire intenzionalmente, ve lo dico proprio di proposito. Quindi faccio tutti quanti i passaggi, ok? Ma nel momento in cui dovrò essere veloce per fare tutto il resto, il fattore del lettore multimediale e altro ancora, sarò lento. Certo, non, non sarò una tartaruga, mm, però comunque sarò un pochino più lento qualche frazione di secondo più lento e vedrete che cambierà molto guardate qui io ho sparato non ho avviato subito il lettore sto avviando il lettore molto molto tranquillamente ovviamente il tempo è quello quello che ci vuole mi soffermo un po più tempo sul lettore è arrivato in game Vado nelle impostazioni, vedete che io sto perdendo molto tempo. Vado nelle impostazioni e questo è quello che magari fate voi quando non siete pronti a fare un qualcosa che vi impicciate e cazzate varie. E io ho fatto la stessa cosa che farebbe un qualunque utente, utente medio, diciamo dai. Quindi vado a fare la verifica della connessione. Aspettiamo la beata verifica della connessione. E dopo andremo a tornare in game ragazzi Vi dico già in anticipo che il glitch non ha funzionato Perché l'ho fatto intenzionalmente Ma non mi ha tolto nemmeno i soldi ragazzi Come andremo a vedere adesso Mi sta buttando nella storia Non vi deve buttare nella storia Se vi butta nella storia è perché siete stati troppo lenti ragazzi io qui vi ho lasciato proprio tutto il video integrale così vi fate i conti dei minuti che vi faccio vedere io con, con la play e tutto il resto ragazzi vi fate due conti e vedete un attimino se il tempo è quello che è o meno quindi torniamo nell'online e come vi ho già detto già so che il glitch non ha funzionato e però non ho perso soldi quindi brutto caprone che mi hai dato della merda ok non puoi perdere soldi anzi non sei te, è quello di completi che mi ha dato della merda comunque sì, me ne frega un cazzo siete caproni siete caproni non si possono perdere 3 milioni Se, allora già io dico no cristo santo non ti è riuscito due volte fate due domande perché c'è un continuo insiste in altre quattro volte ci cioè, sarà qualcosa che sbagli no prova diversamente no prova andate a vedere un altro video o sei così microcefalo da non capire che stai a sbagliare qualcosa e sei così perfettino da pensare che tu fai tutto bene e gli altri sono fake ma va a cagare tu e quella vacca di tua madre io dico raga su eh Già è difficile fare video Perché la Rockstar non sta facendo un cazzo Poi voi non capite neanche i glitch Che ci sono da più di un mese Ragazzi Ci stanno glitch Ok quello del cannone orbitale no Però io ho portato svariati glitch Che ci sono da più di un mese Vanno avanti ancora continuate a fare Le solite domande stronze Come se fa questo Come se fa quello Magari avete cominciato ieri a giocare la play È andate un affanculo raga, no? E dai eh. A me mi frega un cazzo, lo sapete tutti, lo sapete tutti, quello che io dico penso. Potete pure cancellarvi dal canale, tanto me ne sbatte una minchia. Però quello che vedevo dico, lo devo vedevo di, devo di. Imparate a fare i glitch e non rompete il cazzo a noi che facciamo i video. Detto questo, un saluto al prossimo video.